Salve. Sono Dado e siamo su Code 4. <ride> e sono Scope. E a me piace il cecchino. Oh, oh, oh. Quello tenta il cheater. No, intanto. Sto per fare un più zero. Entrambi tati. Last nice. Niente, ragazzi. Benvenuti su Call of Duty 4. Era da una vita... Non so, abbiamo mai pubblicato di vero Code 4? Non mi ricordo. Sì, forse Clint è quel mini movie. Però per il resto non... Non abbiamo fatto tantissimo. E siamo qua su 4, 4. E il che è già bello, perché Call 4 è un gioco fantastico. Oh, oh, l'ho visto. Ma ti ho preso! No, ma... Sono morto a caso, ma vai! Siamo a Scott 4, il che è bello. E beh, come sapete la serie Telos Principle eh, l'ho terminata perché è un bellissimo gioco. Ma è troppo noioso da portare su YouTube, c'è cioè troppa roba da leggere e dovrei passare interi episodi a farlo. Quindi ho deciso, boh, dai, torniamo a Scott 4, che è un bel gioco. Non so perché non ho sparato a quello. Non... Oggi riflessi a terra proprio, cioè, a up. E siamo qua, cioè io lo, lo devo ricontinuare a ripetere, forse non ti che siamo Scot 4, cioè quel gioco fantastico come Scott 4, perché sì, ti diranno è morto, vabbè, vabbè. faccio il hacker, il cheater 1-1 e sbaglia! Ho lanciato le cuffie, ho lanciato le cuffie perché è bello quando succedono certe cose. <ride> tipo che aspettate un secondo che sto abbassando un attimo l'audio allora ho abbassato un attimo l'audio ok e perché le belle interruzioni familiari io che non so saltare ti ho preso cioè, in realtà no, però l'ho preso. E, e niente, quindi Tales of Principle non la continuo. Perché è un gioco fantastico, lo continuerò a ripetere. Se potete prendervelo, prendetevelo, merita tantissimo. Il problema è che come gioco può diventare noioso, mm, da portare su Youtube. Ecco, come invece gioco. Se volete, vol se volete giocare voi, invece è fantastico, io sto continuando comunque a giocarlo. In realtà, ho già registrato un primo episodio di Code 4. Solo che che ho dimenticato di registrare l'audio. Se... È qualcuno che venga in basso mi sta annoiando come cecchino, veramente. Togliendo il fatto che non riesco proprio a... cioè non so proprio a giocare, veramente. Non eh, proprio... <coughs> non il fatto che io non giochi da... cioè in realtà non è tantissimo che non gioco. Solo che il fatto proprio dell'abitudine di aver smesso proprio di giocarci che... Influisce abbastanza, diciamo What? Che mi so fatto? No, cosa fa questa? Mi ha flashato il compagno 0-3, iniziamo benissimo, un bel 0-3 Non abbiamo ancora rotto le cuffie La tastiera è ancora perfettamente integra come il mouse, quindi È un buon inizio Almeno per me No, ma perché? Ah, finalmente No Ti ho presa! Ti ho preso E lo so che adesso ti vuoi fare il saltino Vuoi fare il figo lì Oh Ti ho visto mari anche tu Dai dai lo so che vuoi uscire di lì No Il sì. oh, oh, oh. Raga Avete visto cosa ho fatto Cioè <coughs> Che città t'ha tirato contro il nostro cioè questo è arrivato dietro di me E oltre ad averne accoltato Ha anche tirato una cittata contro quello lì Ma muore Qualcun altro va in B perché l'ho visto Ti ho visto Ti ho preso Ah ok ora sei morto bravo Ah Questo che fa No è il Beast strafe questo E uno con noi ha quittato. Com'è che si chiama quello che ha quittato? Fitzman. <susk> <susk> Mori, ti ho visto passare. visto passare ah no ha fatto conne, attenzione cibo continuo <coughs> so cosa fare vai non passa nessuno ma cioè io smetto di mirare passa lui più tre vabbè ragione loro questa roba ci stanno un po' a prendere dai muore <coughs> non ci provare mai più ho All... se sì! tutto non è girati Muovi la tua testa No come Oh oh hanno trovato mixer Occhio attenzione Ho oh, lasciato il cecchino Lascio perdere Se magari <coughs> riuscirò a riprendere un po' di skill Si può anche fare ma così è proprio No oh, però hai preso a cappone Quindi tendenzialmente se tutto va bene Dovrei andare sopra Finestroni No Aiuto Mi hanno distrutto cioè, Ho fasciato un devo nulla Cioè Va bene Oh, non funziona... La rotellina del mouse, però... Intanto smette di funzionare, random. Ma sì... Scusa. Cioè, non mi muovo più, giuro. Cosa fa questo? Cosa fai? Sul momento, io, cosa vi credete? Seriamente? Attenzione, il nostro cecchino. Che. Guarda, ma che fai? Aveva la kill. Cioè, ha fatto una roba incredibile. Aveva la kill pronta. È stupido. Eh, ci credo. Allora, ah. no, non rompere. Diciamo che. Questa CV, quella di prima tipo è stata molto più frenetica, quindi c'era io che lanciavo. Se no, questa è più calma, non so come mai. Diciamo che non mi sono ancora arrabbiato completamente. C'è Bilong, che ho visto. No, io vi odio quando siete dietro le palme, di così. Sareste da arrestare. Che poi ci sto anch'io io, però voi boh, siete da arrestare. Mi così su. Mi muovio. Sì, mi ci So che sei Belong. Schifoso camperà. Beh, stavo camperando anche però che lui camperà? Io. Eh. <ride> Morto. A casa. Sopra elettro, sicuro. No? Ma cosa sta succedendo? Implodo, lo so già Sto qui implodo Cosa? Facciamo una a casa Un po' divertente C'è il cecchino SERIAMENTE una NUDUMA ho missato il cecchino ce l'avevo nel mirino <ride> vabbè 1-1 dai ci sta meglio del Cos'era prima tipo 5-12 vabbè dai eh, apriamo sto spawn kill mid sicuro c'è il cecchino lì che sarà la campi. implodi no la capone che capera! esplodi Proprio injecta A casa, vattene. Vattene a casa, vattene. Boh, raga. Sono scatenato. No, c'era quello... Io, quando mi concentro su uno, un mio difetto, mi concentro su uno. E mi dimentico dell'altro. Proprio. E genius. Dai, lo so. Schifoso prima si è saltato tipo. Ti ho preso. Splode tutto. Facciamo granata bilong! Stana da bilong. Una dei nostri equittase! No, io queste cose per. Madonna io quando ho messo le robe così proprio... Oddio! Proprio... Ho ah. messo proprio il Madonnone. No Giovi! No, vabbè. No, ho selezionato il uh, fucile a pompa, what? Cosa sta facendo? <ride> gli ha fatto una roba impressionante NO! Dio schifo! Tutti. No, c'è. Che mi sono messo apposta lì? Perché pensavo che non ci fosse nessuno. C'era il cecchino che mi mirava. Che ha fatto tutto il cecchino da loro No parola. Non ho parole. No, no, no, no. Io voglio capire Oggi cosa sta succedendo cioè sto lì a mirare Tolgo una mira e il check-in lì, Esplodo Questo come la viso Cioè la viso ok che l'ha visto però ah. Ma l'ho missato NO COMMENT solo io posso missarlo così NO COMMENT ora oh, ragazzi Juan di proprio NON COMMENT NON COMMENT beh devo commentare Devo commentare Ve lo chiedo cioè devo commentare E sbaglio anche saltata Vabbè Ma muore va, Ho fatto una kill Basta eh, Raga Spero che vi sia piaciuto il video Bentornati su Cat4 Ritorno uh, non, è, non commento neanche. E vi ricordo di lasciare mi piace Condividere il video e condividere anche, vabbè, andare a controllare la nostra pagina Facebook, Twitter, tutto in descrizione E niente ragazzi, bentornati su Code4 Ciao a tutti